Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo approfondimento con informazione fiscale. Quest'oggi con noi Rosi Delia. Buon pomeriggio Rosi. Buon pomeriggio a voi Tommaso. Partiamo con un altro tema, quello della giornata odierna, che è appunto il decreto Aiuti Bis. Prima di entrare nel dettaglio su, su questo tema dobbiamo fare una premessa che è quella che rispetto a quando eh, questo decreto è stato presentato dal Premier Draghi la situazione è cambiata notevolmente con la crisi di governo al momento eh, sicuramente cambierà, cambieranno un po' eh, quelle che sono le misure che saranno all'interno di questo decreto, tuttavia è stato confermato sia dal Presidente del Consiglio eh, di Missionario sia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che eh, questo intervento eh, verrà realizzato anche perché contiene e conterrà al suo interno misure importanti eh, per andare avanti nella complessa eh, situazione di crisi dovuta da tanti eh, fattori. Eh, per questo abbiamo chiesto la parola ai lettori di informazione fiscale tramite un sondaggio che a questo punto ti chiederei di presentare, Rosy. Uh, sì, le misure emergenziali, come dicevi, dovrebbero arrivare. Dalle, dalle parole di uh, Mario Draghi, uh, che ha presentato un provvedimento molto corposo per fine mese Uh, appena due giorni prima uh, di uh, presentare le prime uh, dimissioni emerge la volontà di uh, ritornare un po' uh, su misure già utilizzate in passato, ma non ha chiarito nel dettaglio quali potrebbero essere queste uh, misure. Uh, dalle sue parole è emersa la possibilità di uh, riavere una nuova tornata del famosissimo bonus 200 euro e nuovi interventi per ridurre il costo delle bollette eh, da alcune indiscrezioni poi degli ultimi giorni è emersa anche la volontà e la possibilità di intervenire eh, eventualmente con un taglio dell'IVA sui beni di largo consumo eh, sono queste tutte ipotesi al momento perché poi insomma, gli equilibri eh, in questa fase sono anche eh, poco stabili anzi quasi inesistenti ma abbiamo voluto chiedere ai nostri lettori eh, quale, quale di queste appunto queste misure possibili eh, qual è la priorità quale, eh, di quale misura c'è sicuramente eh, bisogno eh, quale dovrebbe essere inserita nel prossimo provvedimento emergenziale quindi tra eh, una nuova tranche di bonus 200 euro, un taglio uh, dell'iva uh, ad ampio raggio e nuovi interventi per ridurre il costo delle bollette elettriche. All'interno dell'articolo in descrizione c'è la possibilità di partecipare eh, al sondaggio che appunto nell'apposito box si può cliccare su partecipa al sondaggio, ci sono poi eh, queste eh, diciamo, priorità che possono essere scelte sul decreto aiuti bis, quelle che eh, diciamo riepilogavi eh, poco fa, ovvero una nuova tornata del bonus 200 euro, un taglio dell'IVA per i beni di largo consumo e nuovi interventi per ridurre il costo delle bollette. Si può poi cliccare su eh, vota ora e eh, dare quindi la, proprio, la propria opinione. Si può anche mandare un commento alla redazione, giusto Rosi? Sì, è possibile scrivere alla mail indicata nell'articolo con un breve commento, una motivazione della misura scelta e poi insomma tutte le, le indicazioni e le risposte saranno elaborate dalla redazione e eh, presentate poi in un articolo che riepiloga eh, i risultati. Quindi più che un vero e proprio approfondimento in questo caso è una richiesta eh, di un parere nella situazione complessa che abbiamo spiegato eh, fino ad ora, è importante anche eh, sapere cosa pensa chi, chi ci legge in particolare su queste misure delicate per provare a farci uscire da una situazione per nulla facile come abbiamo detto. Grazie quindi a chi ha continuato a seguire il canale YouTube e questi approfondimenti grazie a chi continua a leggere gli articoli di informazione fiscale. Per questo appuntamento è tutto e al prossimo approfondimento. Arrivederci.